Silent night Holy night Oh, meno male che siete arrivati perché adesso è il momento dei regali, eh? Siete contenti? Va la iniziamo da te. Allora, visto che sei sempre in ballo a fare i lavorettini, a penderle, menso, a pendere i quadri, ho pensato di regalarti il nuovo set di Grino Start, quello da 33 pezzi, perché ha anche le punte con l'attacco esagonale, così puoi usarle anche con l'avvitatore. Tac, e tu sei a posto. Poi, allora per te invece ho pensato la valigetta da 100 pezzi, perché? Perché ha detto un po' tutto: cioè le punte del legno, del ferro, le frese, insomma. Ha un po' tutto eh, perché almeno quando tua moglie ti chiede di fare le cose Tu ogni volta lo so, non conosco come sei fatto eh, voglio lavorare, saltami addosso, non fai mai niente Quindi tac, questa è tua e... Beh, non mi dite niente Carine ragazzi, regali, no? Massimo, è la vigilia di Natale e sono le 8 di sera, ci puoi spiegare cosa ci facciamo ancora qui? Infatti, era mia moglie, ha chiuso e mi ha detto che mi lascia da mangiare nella ciotola del cane fuori in giardino Ma tu non hai il cane Appunto eh vabbè ma che carattere, si può neanche festeggiare Natale, basta, niente. Fettine il panettone. Ma dai, Sto forando, prego non mi disturbare.